Ciao, ben ritrovati dopo la nos il nostro appuntamento della diretta. Come sempre ci ritroviamo per fare un po' il punto della situazione di quello che è successo. Beh, intanto questa mattina siamo stati insieme anche per <coughs> raccontare un po' quello che era stato il... il, il il tema è lanciato la scorsa settimana, poi per motivi vari, insomma personali, non sono riuscita a essere insieme a voi e quindi il tema è slittato questa settimana su, su quello che era successo, insomma, alla giornalista. Tanti di voi avevano già risposto anche tramite il post precedente con i propri commenti, oggi abbiamo un po' continuato. E Eugenio giustamente ha detto che non bisogna, cioè, sì, ci si scandalizza e, non si, e, e bisognerebbe guardare oltre, ma eh, molto spesso ci sono anche eh, diciamo così delle violenze eh, che non si vedono, ma come l'acqua la forza di cadere, la goccia di cadere sulla pietra prima o poi la buca e quindi in questo senso questa violenza anche psicologica è altrettanto importante oltre a quella che diciamo si tocca con mano o si può vedere. Eh, e poi naturalmente insomma qualcun altro di voi ha, ha fatto i suoi commenti E poi che bello è stato che insomma eravate tantissimi in ogni parte del mondo eh, E quindi mi avete anche un po' raccontato, beh a parte la temperatura ma anche come eh, funziona diciamo così il Natale Anche perché domani 8 dicembre insomma iniziano i festeggiamenti Quindi un po' come la vostra città si veste a festa Questo è quello che diciamo abbiamo anche eh, raccontato in questa nostra mattina poi c'era chi addirittura eh, mi parlava del caffè caspita il caffè ci vuole il caffè ci vuole sempre e secondo me questo eh, aiuta nella nostra giornata secondo me che è importante e poi, e poi vi ho fatto vedere che però adesso tra l'altro lo vedete già anche finito insomma quello che è stato l'albero di natale eh, eh, eh. avete visto ho messo tutte le belle e quindi da domani anche noi ci vestiamo a festa con l'albero di Natale e da domani quello che vi dicevo insomma sarà l'appuntamento per i più di fare l'albero di Natale e il presepe io infatti sono una di quelle che eh, ci tiene alle tradizioni e che ha aspettato appunto fino all'8 dicembre a fare il tutto come invece maestro Domenico Guariglia che domani sarà impegnato per lavoro allora ha detto io sai che c'è ho preparato tutto però la spina non l'ho ancora accesa l'attaccherò domani bene questo mi sembra un'altra cosa interessante allora a questo punto noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo come sempre con un altro argomento sicuramente sarà natalizio anche perché insomma entriamo nel mondo natalizio ancora di più magari sui regali da fare come sempre vi dicevo l'appuntamento e anche sempre su questo canale con la chiacchierata che avevo fatto insieme a tartaruga on the road quindi se siete curiosi insomma seguiteci e, e poi nel frattempo come sempre potete seguirmi anche su Patreon e eh, lì insomma dalle varie dirette alle news alle storie alle ricette e, insomma troviamo di tutto e di più va bene quindi vi aspetto vi mando un bacio, oh mi raccomando, eh? guardate che io poi la prossima settimana sono curiosa e voglio vedere anche il vostro albero di Natale o il vostro presepe. Se avete qualcosa da scrivermi o dei suggerimenti, dei consigli, insomma qualsiasi cosa potete farlo come sempre a imacalib.it e poi naturalmente ci troviamo o qui o su Patreon. Ciao, buona giornata, un bacio!